Io mi chiamo Francesco Sansone, sono un chimico e il mio compito oggi è proprio ridotto all'osso nel senso che devo vicemente presentare i nostri due ospiti. La prima ospite è Beautrice Mautino e ve la presento così attraverso poche informazioni Lasciare al più presto la parola a lei, che è sicuramente più interessante di quanto possa essere io. Allora, Beatrice Mautino è una biotecnologa, quindi calza appello la sua presenza in questo campus delle scienze e delle tecnologie, ed è divutrice scientifica. Questo è il motivo in particolare per cui è presente qui tra noi stasera e la ringrazio veramente molto di, per questo. Cura la rubica La ceretta di Occam sul mensile Le scienze ed è autrice di saggi di successo come Contro Natura che ha scritto insieme a Dario Bressanini edito da Rizzoli pubblicato nel 2015 e eh, l'altro libro che si intitola Il trucco c'è e si vede che poi è il titolo che eh, Beatrice ha dato al suo intervento di questa sera pubblicato eh, nel 2018 dalla casa editrice Chiare Lettere, questo libro, il trucco c'è e si vede, ha riscosso un particolare successo, è arrivato alla nona ristampa ed è tradotto in due lingue, Beatrice è anche cofondatrice e socia di Frame, di vagazioni scientifiche, che è un'agenzia che si occupa di organizzare e progettare mostre e festival scientifici di rilievo internazionale, quindi è veramente eh, persona esperta anche di eventi come quello che abbiamo organizzato eh, in questa giornata qui all'Università di Parma. La potete trovare su YouTube e Instagram, probabilmente molti di voi già la conoscono attraverso questi canali e il suo riferimento è Ed Divagatrice. Io ho finito qui il mio compito e quindi lascio molto volentieri a Beatrice il palco e il microfono. Buon Buonasera. Grazie. Allora, grazie Francesco, grazie a, agli organizzatori per avermi invitata, grazie a voi per essere qui, anche se non vi vedo, quindi potreste anche non esserci, potrei parlare davanti, davanti a nessuno. Allora, eh, se mi mandi grazie, questo slide fondamentale, questa sono io con la faccia da panda, con una maschera di, di idratante a forma di, di panda, e eh, l'ho fatta mentre scrivo il, il libro di cui ha parlato Francesco, il trucco c'è, e si vede, ero in un periodo, devo dire, abbastanza critico, perché sono in quei periodi uno fa una foto del genere, poi la pubblica anche e decide di usarla alle presentazioni. Allora, questa sera, quello che voglio fare è provare a raccontarvi un po' di cose eh, legate al, soprattutto alla comunicazione dei, dei cosmetici. Poi mi sono portato una borsa di robe, shampoo, creme, cose, vediamo, vediamo che, cosa, che cosa farne. Cercherei, l'ho già promesso agli organizzatori, di parlare un po' meno di quello che, che dovrei per lasciare spazio alle domande, quindi questa è una promessa, non so se riesco a mantenerla perché tendo ad essere logorroi, però vado veloce, forse veloce, allora già detto Francesco Tutto, io in realtà di mestiere faccio la divulgatrice scientifica, cioè mi sono sempre occupata da 15 anni a questa parte di raccontare la scienza alle persone insomma, che, che, che in genere la scienza non la frequentano tutti i giorni. Arrivo da comunicazione di temi controversi il libro di cui parlava Francesco eh, Contro che ho scritto con Dario Bressanini, parla di OGM di modifiche genetiche degli alimenti quindi insomma cose abbastanza serie a un certo punto, mentre scrivevo quel libro lì ho, eh, non so, mi è venuta un po' l'idea di eh, provare a occuparmi anche di altri temi, in particolare i cosmetici. Questo perché? perché mentre cercavamo le informazioni legate appunto al cibo, agli alimenti eccetera abbiamo frequentato molti, molti supermercati perché insomma lì ci sono gli alimenti quindi andavamo al supermercato a cercare spunti no? per, per poi scrivere dei, dei pezzi del libro e lì ho iniziato a notare che molte delle dinamiche che trovavo nel mondo del cibo quindi la moda del senza, la moda degli ingredienti un po' miracolosi, molte dinamiche di marketing, le ritrovavo anche in prodotti cosmetici. E quindi per ogni pacco di biscotti senza olio di palma c'era almeno un deodorante senza parabeni per ogni eh, prodotto con l'ingrediente magico di turno tipo la curcuma all'epoca andava molto di moda la curcuma adesso secondo me è già un po', è un po calante però per, per, per, per ogni prodotto con la curcuma si trovavano dei cosmetici con so, l'acido ialuronico che lo mettono praticamente ovunque no? anche un po' nei dentifrici e quindi mi sono detta ma se le dinamiche sono simili c'è qualcuno come noi che sta analizzando questi, queste dinamiche, questi meccanismi e che sta facendo un lavoro di divulgazione, anche di, di giornalismo eh, scientifico legato a questi prodotti io ho cercato un po' e non ho trovato niente, non c'era nessuno che se ne occupava e quindi ho detto vabbè, ma sai che c'è? Lo faccio io e l'inizio di tutto è questo prodotto qui che ho con me questa sera ormai viaggia con me me lo porto sempre dietro, Francesco posso? No, vabbè, ti chiedevo di fare il balletto, ma va bene. Lui non è pubblicità, nel senso che non ne parlo benissimo, quindi mi spiace per i, per i produttori. Allora lui è un sapone per mani, come vedete l'ho anche usato, perché poi a forza di portarmelo in giro, già che c'è, lo uso anche. E lui ha colpito la mia attenzione per il suo nome. Se voi vedete, lui si chiama non sapone, quindi lui è un sapone per le mani, ma scelto, hanno scelto di chiamarlo non sapone. Ora quando io l'ho visto al supermercato, ho avuto una scena, cioè un, un, un, proprio una, una specie di illuminazione tipo Indiana Jones di fronte al Santo Graal, perché mi sono detta: scusa, ma perché una persona che vuole comprare un sapone per le mani deve essere attratta da un non sapone? Cioè, se tu vuoi lavarti le mani e vuoi qualcosa che pulisca, cerchi un sapone, se tu non vuoi un sapone. Compri altro, ma perché devi comprare un non sapone? Che cos'è che ti attira e ti porta a scegliere di comprare un non sapone? E quindi poi l'ho comprato, come potete vedere, e ho iniziato ad analizzarlo da tutto quello che c'era scritto, e vi metto delle foto vicino. Ecco, sul retro del non sapone, te lo do, lo vuoi tu? Ci tieni, vieni, se vuoi farlo girare. Allora sul retro del non sapone vedete che c'è tantissima roba scritta, il non sapone è stato dermatologicamente testato, è testato il nickel, il cobalto, il cadmio, eh, c'è un sacco di bollini, è cruelty free, non è testato sugli animali, poi ci sono gli ingredienti, quindi del non sapone noi abbiamo tantissime informazioni, che cosa significano? Io quando ho guardato per la prima volta questo prodotto non avevo idea di che cosa significassero tutte queste informazioni. Cioè sì, pensavo dermatologicamente testato, uno diceva, vabbè, l'avrà trovato su, su delle persone per vedere se ha degli effetti sul, sulla pelle, quindi se, se può essere tossico, irritante, eccetera. Però non sapevo che cosa vuol dire davvero dermatologicamente testato. Testato per il nickel vuol dire che il nickel lì dentro non c'è, ok? Poco, ma quant'è poco? Sono tutte informazioni che, per quanto ci siano un sacco di cose scritte, non venivano fuori. Mentre sul fronte, questi sono gli ingredienti... Ah, mi si è saltato, vabbè. Scusate che sono un po' lontana. Sul fronte invece vedete che c'è un grande 0% che indica che il non sapone non contiene determinate cose, in particolare non contiene parabeni, non contiene zez, non contiene i, dei, dei coloranti sintetici, non contiene glicole, propile. Il non sapone non contiene un sacco di cose, ma quegli ingredienti lì che non ci sono, lui dice di non avere, sono pericolosi per la salute, dobbiamo stare attenti, infatti li abbiano tolti, che cosa significa? Significa che lui è meglio di altri che ce li hanno. Quindi, come vedete, appunto, un sacco di domande che si vanno a sommare a quelle che vi dicevo prima e che mi hanno dato l'idea per scrivere il libro. Perché io ho deciso che il mio libro sarebbe dovuto essere una sorta di eh, guida alla lettura del non sapone. Quindi mi sono messa lì e ogni singola affermazione, ogni singolo bollino, ogni singola scritta su questo prodotto ho deciso di provare a capire che cosa ci fosse dietro. Poi c'è anche dell'altro nel libro, però insomma l'idea è nata da lì. Vorrei partire questa sera a raccontarvi un primo pezzo, poi ne vediamo, ne vediamo altri, che è quello dell'ingrediente che vedete lì scritto in rosa, perché eh, uno dice va bene, un non sapone no, non è un sapone però ti lava, che cosa contiene? Contiene praticamente, non so se qua ci, sono, ci saranno sicuramente dei chimici, contiene praticamente tutti gli ingredienti tipici dei detergenti per le mani, in questo il non sapone è molto simile a tanti altri prodotti che trovate in commercio. Ce n'è uno in particolare che è quello lì, il sodio Lauril sarcosinato, che è un detergente che sono sicura che i più diciamo così, in là con l'età dei presenti conoscono. Detta così mi rendo conto che uno dice ma io non ho mai sentito il sodio Lauril sarcosinato. Se, se io ve lo dico così sono sicura che voi non sapete che cos'è, ma se io ve lo presento così come Gardol, sono sicura che quelli che negli anni 60 più o meno guardavano Carosello se lo ricordano. Perché? Perché il colgate, il dentifricio, all'epoca aveva questa pubblicità e diceva ah, il colgate, c'ha il Gardol, no? con dentro il Gardol. Il Gardol era il nome commerciale del sodio Lauristarcosinato e questo, questo ingrediente veniva presentato come un ingrediente magico un ingrediente che era stato prodotto nei laboratori chimici americani quindi era arrivato direttamente dall'America come tutte le cose buone all'epoca era eh, un ingrediente che appunto era totalmente sintetico all'epoca essere sintetici era una roba, insomma, era, era figo direbbero, direbbero i giovani e um, andava bene, era bello c'era un sacco di chimica dietro a questo, a questo prodotto e quello era un periodo in cui Quello era un periodo in cui il sintetico andava molto di moda. Questo qui è una pubblicità di, di un detersivo, il Pral, sempre di quegli anni, e come vedete lassù c'è scritto detergente sintetico universale. Immaginatevi oggi le pubblicità dei detersivi. Vedete un sacco di verde, un sacco di richiami alla natura, ai frutti, ai vegetali. Nessuno venderebbe oggi un, un, un detersivo definendolo sintetico al massimo direbbero questo è totalmente naturale perché? perché oggi sintetico è percepito come un qualcosa di brutto abbiamo paura di ciò che è sintetico cerchiamo di, di, di, di, di allontanarlo infatti nel non sapone non hanno sottolineato il fatto che ci fosse un ingrediente sintetico hanno puntato sull'assenza di altre cose, hanno puntato sul fatto che per esempio c'era l'olio di argan quindi hanno puntato su altri ingredienti ma non su questo allora questo è un primo pezzo della, di, di, di quello che caratterizza la comunicazione dei cosmetici ma potrei dire in generale di tutta la scienza la scienza e le, e le applicazioni della scienza un po' ci fanno paura oggi e il marketing ovviamente questa cosa la sa e la sfrutta. per cui vi vincono i prodotti come il non sapone ma c'è un altro fenomeno che vorrei farvi eh, mostrarvi usando come esempio questa crema. Non so se conoscete la Prairie come marca, come brand. La Prairie è una, una marca di cosmetici del settore lusso. I, le creme costano 250-300 euro, quindi insomma sono prodotti che non è che uno compra tutti i giorni, a meno che non sia, che non sia ricco. A un certo punto la Prairie ha fatto uscire questa pubblicità anche se sembrava un articolo di giornale ma di fatto era una pubblicità in cui si leggono alcune cose che vorrei analizzare con voi. Allora, tutti i prodotti delle collezioni della Prairie contengono l'esclusivo complesso cellulare. Non so se ci sono dei biologi in sala, io sono laureata in biotecnologie e nel mio percorso di studi i complessi cellulari non li ho mai incontrati, quantomeno esclusivi complesso cellulare è un termine che non significa tantissimo in biologia, Pu può voler dire mille cose, ma di sicuro non è un termine specifico. Però loro ci spiegano che cosa intendono con questo, con questo termine. E ci dicono si tratta di un prodigio, perché comunque è una cosa speci speciale, le cui potenzialità sono pressoché infinite. E possiamo definirlo esclusivo perché la prairie fa di tutto per mantenerlo segreto. Quindi è una roba esclusiva, è una cosa pazzesca, un pigio, una roba che cioè, non ti immagini ma non ti dico cos'è perché è un segreto. Ora, voi leggete questa cosa, magari appunto i chimici i biologi iniziano a storcere un po' il naso chi non ha una formazione chimica o biologica pensa che dietro a quest questo prodotto ci sia una ricerca pazzesca, ci siano tanti ricercatori come Francesco che si mettono lì, inventano questi complessi cellulari, eh, poi li brevettano, li tengono segreti per velarvi al mondo e queste cose chissà che cosa fanno, no? cioè, risolvono, fanno sparire l'uque, risolvono tutti i nostri problemi. Allora ho deciso di... sono andata avanti vabbè questo c'ha del caviale perché comunque è una crema che costa moltissimo e quindi c'è dentro, dentro il caviale che però è stato creato in una nuova forma perché il caviale normale non va bene, bisogna comunque ricrearlo in una nuova forma e poi alla fine si arriva a tutta questa trodolata, che non vi leggo, ma vi faccio solo notare che tutto nasce da, eh, dalle ricerche di questo dottor Paul Nihans che è il padre non solo della prairie, ma anche di quella che chiamano terapia cellulare, che ha avuto il plauso e lo stupore della comunità scientifica e ha creato la clinique, un luogo leggendario, bla bla bla bla. Ora io vorrei farvi notare due cose, poi andiamo a più richiesto, professor Nihans. Le parole che io ho scritto in rosa sono parole che vorrei che analizzassi, cioè che, che, che teneste a mente. Vedete che si parla di appunto, complesso cellulare, si parla di prodigi, si parla di pensialità, si parla di eh, efficacia, di visionari, di splauso della comunità scientifica, sono tutti termini che in qualche modo rimandano alla scienza. Quindi quella da cui noi prima scappavamo, perché abbiamo paura della tecnologia, in questo caso viene, viene spinta, quindi il prodigio dei ricercatori. Quindi questo è il primo elemento, il secondo elemento è chiesto il professor Nihans, anzi dottor Nihans. Ora, chi ha scritto l'articolo per la Priori? non se l'è chiesto, probabilmente ha preso il testo che gli hanno mandato dall'azienda e la pubblica l'ha ricevuto. Io ho fatto quello che fanno tutti i giornalisti investigativi di fronte a un mistero, a un qualcosa di, di sconosciuto da indagare, ho aperto Google, e ho schiacciato Paul Nihans e sono arrivata su Wikipedia, che è di nuovo la fonte della maggior parte dell'organismo investigativo, e ho trovato la pagina del dottor Nihans dove si spiega che effettivamente lui era un medico, un medico svizzero, che ha fondato non tanto la terapia cellulare, perché appunto io non l'avevo mai sentito nominare, quanto questo famoso metodo Nihans, che consisteva, adesso non vedete, però ve l'ho messo solo per eh, farvi vedere che insomma, ci sono delle fonti a supporto di, di, di, di questa storia, la terapia del dottor Nihans consisteva nel prendere delle cellule fetali di bovini oppure agnelli, quindi bovini, tirarle fuori e iniettarle dentro ai muscoli, intramuscolo, di persone che andavano da lui perché avevano delle malattie eh, incurabili oppure perché volevano ringiovanire, lui aveva questi due piloni. Quindi persone o disperate oppure tendenzialmente ricche che volevano mantenere la giovinezza. In questo articolo che ho messo qui si racconta di una, un caso eh, avvenuto appunto in, in quegli anni lì eh, di persone che sono andate lì, si sono fatte fare il trattamento e poi queste cellule di bovino fetale eh, che gli aveva iniettato erano infette e quindi queste persone sono prese di infezioni, alcuni sono morti, quindi una cosa diciamo che io non, non farei rientrare propriamente in quelle che, che poi ti portano al Nobel in fretta, ecco, diciamo, un, un, una questione un po' controversa, un po' tipo il caso Stamina c'è stato da noi qualche anno fa. Ora, tutte queste cose qui, ovviamente nell'articolo promozionale non vengono nominate, perché insomma, essendo promozionale non le puoi dire, però sono cose che, no, sono cose importanti che bisognerebbe appunto far vedere. Quello su cui si puntava era tutta la parte di prodigi, di scoperte incredibili, di potenzialità pazzesche legate a questa crema. Vi faccio un altro esempio, poi arrivo al punto. Questo prodotto che avrete visto nelle farmacie pubblicizzato, ci sono dei cartelloni giganti nelle, nelle vetrine delle farmacie, Minerale 89 di Vichy. E scopriamo che questa acqua termale mineralizzata proveniente dai famosissimi vulcani francesi, che tutti conosciamo, in realtà ci sono dei vulcani in Francia, però diciamo, non è l'Islanda la Francia, quindi uno non è che si pensa ai grandi vulcani francesi, è anche qui un potente ingrediente attivo ma naturale, quindi di nuovo c'è la potenza, il fatto del prodigio queste cose qui, per la prima volta i laboratori Vichy sono riusciti a realizzare questo prodigio emulativo di concentrare l'acqua all'89%. Ora io chiedo a Francesco che è un chimico come si fa a concentrare l'acqua? Come? Buona domanda! Buona domanda, eh! Ora, l'acqua è l'acqua, in genere uno concentra, puoi concentrare magari sali, minerali, non so, contenuti nell'acqua, immagino. Comunque, quello che è importante non è tanto il fatto che abbiano concentrato l'acqua, ma quanto che l'abbiano concentrata all'89%, non il 90, cioè l'89. Perché hanno usato quel numero? Al di là del fatto che, che era follia, insomma, al di là di quello, perché hanno usato 89 e non 90? Perché 89 è più preciso. Se avessero messo 90, uno dice Vabbè, sì, dai, l'hanno sparata. Ma 89 ti dà l'idea che ci sia il chimico lì alla, al vulcano francese che, che con l'acqua che sgorga che sta lì e misura precisamente la concentrazione di quell'acqua lì. E quindi dice: no, no, aspetta, 89, 89, preciso 89 l'uso dei numeri insieme all'uso di parole come prodigi, come tutte queste cose qui è una delle tecniche di marketing più utilizzate fateci caso, eh, nelle pubblicità che vedrete da adesso in avanti di creme rughe di prodotti vari ci sono i numeri e i numeri sono sempre molto precisi o con le virgole, oppure appunto è sempre il 67% delle donne la riduzione del 93% delle rughe i numeri sono sempre molto precisi, perché? Perché fanno scena se sono precisi danno l'idea che dietro ci sia molta scienza e quindi la scienza che da un lato fa paura dall'altro affascina e ha portato alla creazione di questa lingua immaginaria che io nel mio libro chiamo scientifichese che è una lingua fatta di vocaboli ma anche di immagini ma anche appunto di numeri che rendano al mondo della scienza ma di scientifico hanno ben poco così come il complesso cellulare non aveva molto di scientifico però suona come scientifico pensate alle glicoproteine bioattive cosa sono? non lo so, io ho laurea in biotecnologie e non so cosa vuol dire so cos'è una glicoproteina ma bioattiva cioè cosa, cosa vuol dire? se è una proteina che sta dentro le cellule è bioattiva di, di per sé eh, pensate ai vari eh, sieri il siero di giovinezza, tutte queste cose qui ma anche in campo alimentare bifidus, acti, regolari, sono tutti nomi che vengono scelti perché suonano come scientifici quindi ti danno l'idea che dietro ci sia un gran lavoro di scienziati spesso c'è non è legato a quelle cose lì anzi, più delle volte c'è allora vorrei farvi vabbè qua chi, chi lo conosce, ho sentito delle risate Tutte queste cose secondo me si basano su una diversa visione del mondo tra chimici, come Francesco e come con lì è Dario Bressanini e il resto del mondo, cioè tutti noi che non siamo chimici, oppure tutti quelli che non hanno un background chimico, che non hanno studiato chimica Dario in questa foto, lui è, appunto per chi non lo conosce è un divulgatore di, di chimica eh, e io gli avevo chiesto di mandarmi una foto perché mi serviva una foto da chimico per questa, per questa diapositiva e lui mi ha mandato questa foto io gli ho detto ma perché hai questi occhialoni cioè, Ma cosa stai facendo e lui mi ha detto stavo tagliando delle cipolle perché il chimico si riconosce dall'uso degli occhiali da laboratorio per tagliare le cipolle, per non lacrimare Quindi adesso ve lo do come consiglio anche così nella vita dei giorni allora come vedono il mondo i chimici? tra l'altro Francesco ti è andata bene che non ho messo la tua foto, ma prossimo giro te la chiedo. Allora, per i chimici la materia è fatta di atomi, molecole e di forze che li tengono assieme, quindi loro guardando voi vedono voi, vedono una, una massa di atomi no? e di, di, che, si, che stanno lì e si, e si muovono. Per un chimico una molecola è una molecola è una molecola, cioè le molecole vengono definite sulla base della loro struttura, non sulla base della loro origine adesso vediamo degli esempi e poi per un chimico è la dose che fa il veleno quindi la quantità, la concentrazione di una molecola è importante allora partiamo dal primo esempio Qui sono tre frutti l'ultimo non so se chiamarlo frutto una banana, dei mirtilli e dei ravanelli, quindi diciamo vegetali ora i chimici li vedono così quindi per un chimico la banana ha questa etichetta degli ingredienti qui. C'è l'acqua dentro, come in tutti i prodotti, quasi tutti, e poi dentro ci sono gli zuccheri, i sali, le molecole odorose, tutte queste cose qui. Ora immaginatevi, e questo è l'elenco degli ingredienti di una banana, quello di un mirtillo e quello di un ravanello. Ora immaginatevi di andare al supermercato e davanti alla cassetta delle banane ci trovate anzi su ogni banana ci trovate stampigliata la lista degli ingredienti scritti così fa un po' impressione uno dice ma io magari prendo quelle che, che non hanno le cose chimiche dentro hm? perché? perché a noi ci dà l'idea che, che, che tutta quella chimica faccia appunto non faccia proprio benissimo questo perché? perché noi che non siamo chimici vediamo le cose un po' così le banane sono fatte da molecole di bananina i mirtilli da molecole di mirlina. Cioè, per noi all'interno delle de, de banane, cioè ci sono delle de banane, no, non riusciamo a immaginarci che le, le componenti, le stesse componenti mescolate in maniera diversa portano ad avere più frutti diversi. E soprattutto se io tiro fuori il glucosio o il fruttosio dalla banana, quel fruttosio lì di banana per me per me, per, per me non mica. È diverso dal fruttosio di mirtillo. Vi Sarà capitato di trovare delle confetture, delle marmellate magari dietetiche, no? C Hanno cosa con meno zuccheri aggiunti, ogni tanto capito. Poi girate dietro e vedete che contengono, non so, succo d'uva. Il succo d'uva è zucchero principalmente, però il fatto di chiamarlo succo d'uva e di non chiamarlo zucchero ci fa percepire che lì dentro di zucchero ce n'è di meno. Questo perché? Perché per noi il succo d'uva è diverso dal saccarosio. Perché non abbiamo una visione microscopica. È difficile avere una visione microscopica come quella che hanno i chimici. E per i chimici è difficile capire che il resto del mondo non ha una visione microscopica. Questa cosa va sfruttatissima dal marketing che invece sa che noi abbiamo queste difficoltà. E vi faccio un esempio. Avrete sentito parlare di solfati, di SLS, banalmente perché a volte trovate gli shampoo senza SLS. L'SLS è un tensio attivo, è una delle componenti principali appunto di shampoo, di saponi e di, e di prodotti per lavare, però... C ha una storia un po' controversa, complicata a un certo punto si è pensato che potesse essere cancerogeno, come la maggior parte delle molecole esistenti peraltro non lo è, lo dico per tranquillizzare le persone però il fatto che si sia pensato che potesse esserlo ovviamente ha fatto parte la paura nei confronti dell'SLS e quindi i consumatori hanno iniziato a chiedere prodotti senza SLS e se il consumatore chiede l'azienda produce quindi ha iniziato a produrre prodotti SLS L'SLS è questa roba qui, questa molecola qua con una catena abbastanza lunga e poi una testa, quindi una, una testa e una coda. Come si produce l'SLS? Si produce in vari modi, uno dei più eh, famosi eh, o comunque dei più comuni è quello di partire dall'olio di cocco. L'olio di cocco contiene per il 50% acido laurico che è... La, la base da cui si parte per poi produrre l'SLS quindi che cosa fanno i chimici? prendono l'olio di cocco, lo frazionano cioè tirano, insomma separano i vari acido laurico, miristico palmitico, tengono l'acido laurico e poi lo trattano con degli acidi delle basi per ottenere il sodio lauril solfato SLS questa è una tecnica oppure io posso saltare il primo passaggio quindi quello del frazionamento, l'estrazione dell dell'acido laurico, e posso decidere di trattare tutto l'olio di cocco con gli acidi e con le basi. Alla fine del mio procedimento io otterrò una miscela di sodio lauril-solfato, di sodio miristil-solfato e di sodio palmitil-solfato. Quindi avrò una miscela di solfati costituita per la metà da SLS. A un certo punto, nel dipartimento marketing di un'azienda che non so, nel senso che non sono riuscita a ricostruire l'origine di questa cosa, hanno detto ma a sta miscela, invece di chiamarla miscela di sfatti, proviamo a dargli un nome. Sono messi lì, pensa, pensa, pensa, pensa, ho fatto un brainstorming, non me li vedo, no? Mi dico, come la chiamiamo, come non la chiamiamo, e hanno avuto l'idea geniale. La chiamiamo cocosolfato. solfato. Deriva dall'olio di cocco, cocosolfato. solfato. Ora, quando uno legge cocco solfato, si immagina una cosa un po' così, cioè col, col cocco presente. Se diciamo sodio, laurisolfato, ci sta subito di chimica. Cocco solfato, vero che c'è un po' di chimica, però insomma un po' meno, non diciamo che è addolcita. Ci immaginiamo subito le palme, ci immaginiamo profumo di cocco, no? La cosa antipatica è che cocco solfato contiene per la metà SLS però voi potete, se, se siete dei produttori di shampoo per esempio, potete fare uno shampoo senza SLS, quindi scrivere sopra senza SLS e poi metterci il cocosulfato. Perché? Perché voi non avete aggiunto SLS come ingrediente, voi avete il cocosulfato che è dichiarato. Quindi chi va a comprarlo, magari lo sceglie perché vuole un prodotto che non ha l'SLS per i suoi motivi che possono essere giusti o sbagliati, non importa e poi si ritrova un prodotto che l'SLS ce l'ha ora questa cosa è legale, quindi non si può chiamare truffa non si può chiamare inganno, nel senso che è, è permessa dalla legge però non è proprio simpatica ma sfrutta quella nostra difficoltà di vedere il mondo come lo vedono i chimici perché per un chimico cocosolfato solfato l'altro dice cosa vuol dire dimmi che molecole, dimmi che molecole sono, no? E poi sa che lì dentro c'è l'SLS. Io quando ho raccontato questa cosa per la prima volta ho avuto tantissimi commenti arrabbiati di persone che dicono eh, ma io l'avevo comprato perché non c'era l'SLS e adesso mi dici che c'è? Sì, cioè, forse dovranno dirtelo i produttori. Quindi come vedete il fatto di non sapere delle cose alla fine torna, ci, ci torna indietro e viene sfruttato dal marketing. Vi faccio un altro esempio dove c'entra la, la, la parte di i chimici d'importanza alle dosi. Questo qui è uno shampoo, insomma, una linea per capelli che è uscita qualche mese fa e non so se leggete ma il, il, il claim, l'affermazione è che questo, questo shampoo è base di moringa. Ora la moringa andava di moda, adesso va un po' meno di moda, insomma ci sono questi ingredienti magici che hanno una vita relativamente breve e la moringa non ha avuto lunga vita. Comunque è un albero africano che fa questi semi che da alcune popolazioni africane vengono triturati, si tira fuori una specie di una farina e questa farina aiuta a ripulire l'acqua eh, da, da quelle parti, quindi depura l'acqua. Il problema è che quell'acqua lì è un'acqua che ha una carica batterica altissima e so, è torbida, eccetera. Quindi la moringa, effettivamente, ha un suo senso. I nostri capelli, insomma, si spera che arrivino a quei livelli di, di degrado, anche se insomma, tutto è possibile. però diciamo che la moringa è diventata famosa per avere queste proprietà anti-inquinamento, anti, anti là Voi leggete sulla, sulla confezione di un campo shampoo alla moringa e cosa vi immaginate? Che lì dentro ci sia sacco di moringa, cioè che dia più moringa che il resto, no? Perché se io dico shampoo alla moringa, mi immagino che se io dico torta al cioccolato, voglio una torta che sia quantomeno marrone, insomma cioè che ci abbia cioccolato, no? Allora, nel caso dei, dei cosmetici, spesso e volentieri, questa cosa non, non esiste, anche perché noi non la vediamo fisicamente la moringa. Quindi l'unico modo per capire quanta ce n'è è di andare a leggere l'elenco degli ingredienti. Ora, noi non abbiamo dei numeri, quindi non sappiamo quanta le concentrazioni di quanto ce n'è dentro, ma possiamo farci un'idea leggendo, guardando l'ordine con cui gli ingredienti sono scritti. Gli ingredienti sono sempre messi da quello presente in quantità maggiore a presente in quantità minore. Io ho preso questo shampoo, sono andata a vedere la lista degli ingredienti, ho visto che la moringa era al penultimo posto, dopo i conservanti, dopo i coloranti, cioè di moringa lì dentro, sì ce ne avranno buttato non so, un nientesimo, cioè proprio niente, giusto per dire che ce l'hanno messa, però di sicuro se quello shampoo lava e pulisce dallo sporco non è perché lì dentro c'è la moringa, lo fa perché ha tutte le robe tipiche degli shampoo. Ora un chimico, la prima cosa che chiede di fronte a un'affermazione del tipo shampoo alla moringa è, ma quanta ce n'è? Qual è la dose lì dentro di moringa? Noi tendiamo a non farci questa domanda, perché? Perché ci fidiamo, perché noi ci immaginiamo appunto che un qualcuno che dica di fare shampoo alla moringa, poi la moringa ce la metta davvero. Quindi come vedete, il, il marketing dei cosmetici punta un po' Un po' sulla nostra ignoranza e un po' sulla nostra voglia di vedere determinate cose ma anche sulla nostra buona fede, la nostra fiducia nei confronti di chi ci vende i prodotti Ora parlando di scientifichese, parlando di, insomma, di, di nomi che, che hanno comunque un significato più diverso da quello reale Ah, ah, posso, scusate perso un pezzo no no allora volevo parlarvi dell'acqua micellare però, però sono saltate su slide, non so perché forse le ho messe nascoste quindi io mi sposto qui, intanto continuo a parlare questo perché? perché l'acqua micellare è una storia molto bella che vi racconto Guarda. allora chi usa l'acqua micellare sulle mani a tutte le signore ok anche qualche signore forse aspetta che io passo qua no. okay. allora poi dovrò di nuovo scendere per farlo allora l'acqua micellare a me piace molto perché è un esempio perfetto di scientifichese, di quello che ci dicevamo prima. Ora, non so chi c'era agli albori dell'acqua micellare, chi l'ha comprata tra i, primi ingri, tra i primi prodotti che venivano messi sul mercato. Ha una decina d'anni circa e se eh, voi andate indietro a vedere le pubblicità dell'epoca vedete che veniva presentata come pura come l'acqua, efficace come un sapone. Quindi era un qualcosa che sembrava acqua, quindi delicate, tutto come l'acqua, però riusciva a strucare, quindi a portare via il trucco, il grasso, insomma tutti i vari residui. Si diceva che lo faceva grazie a questa tecnologia micellare, quindi cosa messo a punto dai chimici che permetteva di fare questa cosa qui, cioè di andare ad agganciare lo sporco sulla pelle e poi di lavarlo via. In una maniera efficace ma delicata la tecnologia micellare erano queste strutture microscopiche messe appunto dagli scienziati che erano in grado appunto di fare questa cosa quindi come delle specie di macchiette microscopiche che andavano a prendere il grasso e se lo portavano via ora una roba pazzesca uno dice caspita come avete fatto a fare queste, queste strutture microscopiche così efficaci Posso dire che i chimici hanno fatto ben poco, cioè nel senso che, che non c'è non, non dietro tantissimo ingegno da chimico. Perché? Perché questa cosa succede ogni volta che voi prendete un sapone, un detergente e lo sciogliete in acqua. Quindi l'acqua micellare di fatto, nei fatti, è acqua e sapone, o meglio, acqua e detergente. Quando voi prendete un detergente lo diluite a una certa concentrazione, come dicevamo prima, ottenete queste strutture microscopiche, si formano per i fatti loro, indipendentemente da voi, che hanno la caratteristica di andare ad agganciarsi allo sporco e poi di portarlo via quando risciacquato, quando passate il batuffolo di, di cotone. Perché non l'hanno chiamata acqua e sapone, ma l'hanno chiamata acqua micellare? Perché se la chiamavano acqua e sapone nessuno la compra, o comunque uno dice, ma io continuo a comprare il latte detergente che andava tanto di moda all'epoca, e invece con l'ingresso sul mercato dell'acqua micellare è stato completamente salzato via, sparito completamente, ogni tanto lo trovate ancora al supermercato, no? un po' di lato, messo, messo lì, un po' polveroso, no? il povero latte detergente, ma di fatto l'acqua micellare non è poi così diversa dal latte detergente, a parte che ha una base acquosa, hm? fa lo stesso lavoro più o meno nello stesso modo, però l'hanno chiamata Micellare perché Micellare ha un nome scientifico, ha un nome che ci ricorda la scienza e ci fa pensare a quegli scienziati che si mettono lì e producono le strutture microscopiche negli anni abbiamo assistito all'evoluzione dell'acqua micellare, ve la faccio vedere abbastanza velocemente perché? perché si è intanto perso il senso del, dell'acqua micellare quindi in commercio abbiamo iniziato a vedere i bagnoschiuma micellari, i shampoo micellari, questo coso fresco micellare chissà cosa vuol dire, cosa si usa, non lo so poi è sparita la parte liquida, questo è un gel micellare è un gel che, che serve a struccarsi, uno struccante in gel però intanto è micellare, quello lì è un latte detergente micellare quindi l'hanno riabilitato, hanno cercato di, di resuscitarlo mettendogli dentro le micelle che ce l'aveva già però intanto le hanno scritte quindi sembra che ce le abbia davvero e poi, ah questa è bellissima, l'acqua micellare alle acque costituzionali. Io mi sono immaginata il povero Zagrebski, che è il mio concittadino al supermercato che vede sta cosa. No, <ride> vabbè, scusate, questo è il momento scemo della situazione. L'acqua costituzionale è l'acqua che sta dentro alle, alle cellule ai vegetali, insomma, è acqua, possono chiamarla acqua, ma chiamarla acqua costituzionale insomma fa molto più figo a parte per Zagrebessky magari la usa e poi è sparita proprio la parte liquida questa è una saponetta micellare ora la saponetta è come dire acqua bagnata saponetta micellare, perché? perché la saponetta è, è tutto, tutto tutta roba detergente, poi quando voi le sotto l'acqua si formano le micelle, ma le micelle, cioè non è che quella saponetta è diversa dalla saponetta non micellare, sempre saponetta, eh, però la chiamano micellare perché fa, fa pigodirlo. E poi abbiamo l'evoluzione della parola micellare, quindi è sparita l'acqua e adesso pian piano sta sparendo anche la parola micellare, questo qui è il micellare, che, che va di moda in questi, questi mesi, è uscito da poco, che eh, come vedete oltre ad avere questa tecnologia micellare fa anche respirare la pelle che non respira però magari con l'uso dell'acqua del micellare torna la resuscita non lo so la, la fa respirare di nuovo perché la pelle non respira questo perché Perché, evidentemente ormai se voi andate nello scaffale delle acque micellari ne trovate 800 e quindi bisogna inventarsi qualcosa di nuovo per differenziare una rispetto alle altre a cui si arriva al micellare ce n'era mi sembra ancora una questa qui è un'acqua micellare senza sapone e quindi questa lo faccio io se, se la mettono in commercio voglio, voglio i diritti io propongo di fare acqua e non sapone secondo me l'acqua e non sapone spacca la propongo alla Omia quelli, quelli del non sapone allora io adesso avevo ancora una cosa che, che volevo farvi vedere prima però forse se non la faccio, vi faccio fare le domande e magari uno di voi me la chiede, tanto me la chiede di sicuro e, e facciamo, perché se no non c'ho te, cioè so, sono andata ovviamente lunga, per cui facciamo così, io la chiudo qui con questa acqua e non sapone un po' scema, vi, vi do fax per le domande e se voi non mi fate la domanda che io voglio mi facciate la dico lo stesso, facciamo così, facciamo così va bene, tanto grazie. Ah sì, se non ci sono io vado avanti Qualcuno vuole fare domande? Spento le luci Una domanda Parliamo dell'olio di palma. Ah, Murca. Non era la domanda che volevo <ride> no, Mannaggia Ma perché? Che, che cosa vuol dire? Eh, allora Sino qualche anno fa tutti si gasavano a mettere olio di palma dappertutto, dai prodotti alimentari dai cosmetici e quant'altro. Poi è andato in disgrazia e adesso si sono tutti rifatti da verginità dicendo senza olio di palma ha sbandierato sì. in mille modi. Cosa c'è di veramente terribile o non terribile in questo olio di palma? Allora, intanto il senso olio di palma è andato molto di moda negli alimenti, ma nei cosmetici no. Nel senso che i cosmetici continuano ad avere l'olio di palma eh, e, e non hanno avuto quella... Tanto stiamo qua con l'acqua e non sapone... E non hanno avuto l'onda del, de, del senso olio di palma, non è arrivato ai cosmetici. Eh, questo perché? Perché... Ehm, allora sull'olio di palma c'è da dire una cosa fondamentale e cioè che la coltivazione di palma da olio e quindi la, la produzione dell'olio di palma ha un impatto ambientale altissimo eh, perché eh, quella palma lì cresce solo in alcune zone del mondo, casualmente sono anche le zone dove c'è la foresta vergine quindi per coltivare la palma da olio si abbatte foresta vergine con tutte le conseguenze ambientali del, del caso, quindi c'è un problema ambientale reale. Dell'ambiente fino a qualche tempo fa non fregava nessuno, adesso fortunatamente le cose sono cambiate, ma fino a qualche tempo fa non faceva presa l'argomento la, ambientale e quindi la campagna contro l'olio di palma eh, è stata, credo per motivi di, di autorità di interesse, spostata sulla parte alimentare, della salute e quindi è detto che l'olio di palma faceva male per, per un sacco di cose. L'olio di palma fa male esattamente come fa male il burro Nel senso che sono grassi saturi e quindi se ne mangi troppo non va bene eccetera eccetera Ma non ha delle, non ha delle caratteristiche lui intrinseche che fanno male Può far male un certo tipo di produzione che porta ad avere delle impurità eh, di un certo tipo Ma se uno controlla quella parte lì è come fare il burro Diciamo così, poi gusti diversi e tutto Però di fatto da un punto di vista di salute nei cosmetici non è arrivata questa, questa ondata del dell'olio di palma perché non si è trovato un appiglio con la salute banalmente e quindi eh, nessuno ha avuto paura di utilizzare il lordo shampoo con l'olio di palma con i derivati dell'olio di palma noi usiamo una quantità di, di derivati dell'olio di palma incredibile nei cosmetici ma veramente anche eh, insomma moltissimi dei, dei detergenti tantissimi, nessuno lo sa tant'è che se io ho fatto un una piccola polemica, qualche tempo fa perché in questi siti che danno i bollini colorati, i verdi gialli e rossi, che sono delle sorte di appunto di, di bollini di bontà oppure di cattiveria degli ingredienti, l'olio di palma all'epoca era verde, era verde perché era naturale, perché, eh, perché appunto <ride> è, è tantissimo usato anche nella, nella cosmesi eco-bio. Forse se uno valuta l'impatto ambientale delle cose, magari quel bollino non ce lo mette verde. Infatti poi dopo la mia polemica li hanno cambiati, adesso, adesso è rosso. Però appunto il, è usatissimo e il fatto che sia usato nei cosmetici, che praticamente non esista più negli alimenti, eh, ci, ci insegna che molto spesso queste campagne fanno presa perché noi abbiamo paura per la nostra pellaccia, anche per quella degli oranghi che sono a rischio estinzione da quelle parti lì. Quindi, dal punto di vista salutare, stia tranquilla, anche perché ormai non si mangia più e quindi, quindi boh, è finita lì, eh, però invece il problema ambientale rimane. Adesso ci sono molte filiere di olio di palma sostenibile, insomma, quindi boh, probabilmente le cose cambieranno, rimane ancora una situazione abbastanza critica. Adesso qualcuno mi faccia la domanda che voglio? C'ho anche un prodotto. Se no lo tiro fuori. Vai. Buonasera a tutti. Eh, allora, in tutto questo discorso che ho sentito appunto questa sera sull'ISLESS, tutte queste molecole eccetera, allora, una persona che da profano va a comprare un prodotto, come fa a capire se, se verrà girato, diciamo, o meno dal produttore o da chi fa il... perché se arrivi davanti allo scaffale non si sa cosa scegliere. Allora, quindi qualche ehm. indicazione riguardo Allora, non, cioè, se, se ti vogliono fregare, ti fregano Cioè, nel senso che eh, io c'ho... Ah, tratto ce l'ho dietro Ho uh, un esempio di come io sono stata fregata dopo aver pubblicato il libro e tutto Ho comprato una, un prodotto per capelli Ecco, questo qua che si chiama Mystic Black qualcosa e l'ho comprato perché diceva di avere l'olio di baobab io non avevo mai visto l'olio di baobab e quindi subito, l'ho preso subito volevo provarlo a tutti i costi senza leggere gli in ingredienti, cioè, è proprio il consumatore ideale di, di, di chiunque perché io co le compro no? l'ho pagato anche tanto a rattolino di non so quanti ml ma comunque pochi l'ho pagato non so, 25 euro una cifra senza senso arrivo a casa, lo provo sui capelli oh, sembrava un balsamo qualsiasi vado, a leggere gli ingredienti e vedo che l'olio di baobab era giù in fondo ma proprio in fondo e questo è sostanzialmente burro di karité poi i denti tipici di tutti i balsami. cioè alla fine di fatto ho comprato un barattolino di balsamo e l'ho fatto 25 euro quindi non credo di essere la persona più adatta a dare consigli per non essere raggirati il, il punto è non è che alla fine questo prodotto l'ho usato, mi è piaciuto, certo non, non c'aveva l'olio di baobab e non saprò mai come è fatto l'olio di baobab però di fatto alla fine era un balsamo, eh, forse avrei speso volentieri di meno quindi il primo consiglio è quello di di fronte a un clare del tipo shampoo alla moringa o coso all'olio di baobab è quello di andare a vedere nella lista degli ingredienti se c'è davvero questo questo ingrediente quindi eh, no se c'è davvero esserci ci deve essere però insomma dove che pozione ha nella lista degli ingredienti altre cose sono legate per esempio ai vari game sull'efficacia voi dovete sapere questa è una cosa che dovete stamparvi proprio nella mente e marchiarla col, col fuoco che un cosmetico per legge non può avere un'attività terapeutica cioè non può curare delle malattie banalmente ma non può nemmeno modificare permanentemente il corpo. Il cosmetico deve avere una, una, una, una funzione puramente estetica e temporanea. Questo cosa significa? Significa che un cosmetico non può essere anticellulite, nel senso che non può portare via la cellulite, così come un cosmetico non può portare via le rughe. Un cosmetico può agire in maniera temporanea ed estetica per farci sembrare, di avere meno cellulite per farci avere per un periodo di tempo un po' meno, oppure può aiutarci a eh, migliorare l'aspetto delle rughe, ma non può far andare via le rughe, perché se lo facesse non sarebbe un cosmetico, quindi i claim miracolosi, fateci caso, hanno quasi sempre un asterisco di fianco, di, fi di fianco ad anticellulite c'è quasi sempre l'asterisco che manda alla, alla frase scritta magari nella piega del giornale, eh, migliora i come si dice, gli inestetismi della cellulite oppure appunto riduce gli inestetismi, che vuol dire che magari dentro il cosmetico hanno usato dei trucchi, che si chiamano trucchi non per niente, che eh, per esempio richiamano acqua nella zona dove, la, dove lo spalmate e quindi richiamando acqua tendono i tessuti e quindi ci fanno sembrare di avere meno cellulite, oppure nel caso degli antirubi l'idratazione porta le rughe banalmente a distendersi oppure si usano addirittura degli effetti ottici, Alcuni anti rughe hanno degli, effetti, degli ingredienti dei pigmenti dentro che con un gioco di effetti ottici fanno sembrare la rughe meno profonda ma la rughe è lì, però sembra meno profonda ora questo io non lo vedo come negativo, nel senso che se il mio obiettivo è quello di far vedere che c'è meno rughe, il fatto che lo facciano davvero che lo facciano con un trucco, che mi frega cioè quello che mi interessa è avere che non si vedano le rughe, però bisogna avere in mente che appunto i cosmetici non possono risolvere delle cose che sono permanenti oppure degenerative nel caso delle rughe, una malattia degenerativa. Scusate, altre domande? Ani, ah, una domanda su un gruppo di composti che io ho studiato dal punto di vista, diciamo, formulativo e tecnologico, e solo una volta nell'ambiente lavorativo ho scoperto essere un po' additati come il male. Eh, siliconi, eh, parabeni e compagnia varia nei cosmetici. Mm. Mm. Come sono? Cioè, posso capire magari dal punto di vista... di domanda chi... semplice. Sì, <ride> no, posso capire dal punto di vista magari eh, chi soffre di malattie dermatologiche o che, che possono magari provocare, non so, sensibilizzare la pelle, ma... No, sono allora, davvero il male o no? No, no, no, okay. no, no, no non, non lo sono proprio il male ehm, Intanto vabbè, sono cose diverse I <ride> parabeni male. sono dei conservanti I siliconi si mettono per mille motivi eh, Soprattutto strutturali Quindi negli shampoo i siliconi servono a rivestire i capelli Dopo averli lavati E quindi di fatto hanno una funzione protettiva nei confronti del capello Nei fondotinta il silicone spesso è una componente fondamentale perché i fondotinta sono delle emulsioni di acqua in, in silicone e il silicone aiuta a disperdere i pigmenti quindi ha una funzione proprio strutturale i parabeni invece servono a conservare i prodotti quindi sono dei conservanti, li usiamo da circa 80 anni di entrambi si dice tutto il peggio possibile i siliconi i parabeni si dice che sono cancerogeni i siliconi non si arriva a dire che sono cancerogeni ma si dice che fanno venire i pulmoni Neri che, che fanno venire il brufo eccetera eccetera. Ora, tutte queste cose, quando si va poi a misurare da un punto di vista proprio scientifico, saltano tutte. I parabelli non sono cancerogeni, la, si, po si possono usare ovviamente a determinate concentrazioni, ma come tutti i conservanti. E eh, sono considerati sicuri alle normali condizioni d'uso, quindi alle condizioni d'uso permesse. I siliconi invece sono stati fatti diversi esperimenti nel corso degli anni per vedere se era vero che sono comedogenici, cioè se fanno venire i brufoli e i punti neri e anche qui si è visto che non è vero sono molto più comedogenici dei prodotti tipo degli oli, gli oli naturali che si portano magari dietro delle impurità e che quindi provocano i punti neri I siliconi sono sostanzialmente inerti, quindi, quindi quello fanno perché si parli mai di loro? Boh, non lo so, nel senso che spesso queste cose nascono e poi è difficile arrivare all'origine. Nel caso dei parabeni l'origine c'è, racconto nel, nel libro è, ed è originato tutto da una scienziata, tra l'altro nel 2004, che ha pubblicato un articolo in cui accusava i parabeni di essere responsabili dei tumori al seno. Poi in realtà queste accuse sono cadute perché insomma, sono stati fatti molti esperimenti e visto che non c'era nessun fondamento, però l'accusa è rimasta e la trovate ancora. Voi cercate parabeni con Google e la continuate a trovare. Quindi è, è anche molto difficile poi cercare di fare informazioni su questi temi quando circolano delle, delle informazioni corrette che non si riescono a fermare in nessun modo però da un punto di vista di salute nostra, di sicurezza, siliconi, parabeni, quelli ammessi, quindi quelli che sono permessi dalla, dalla legge, eh, sono, sono sicuri, quindi non so se ho risposto. Ok, nel frattempo ci sta arrivando una nuvola di fumo, di salamella. I dentifrici servono soltanto per migliorare l'alito, giusto? Che domanda eh, no perché il mio dentista dice non servono a nient'altro ma eh, eh, allora i dentifrici intanto hanno dei tensioni dentro e quindi hanno una funzione detergente eh, migliorano l'alito sono profumati in quel caso migliorano l'alitis, però lavano anche si può lavare senza, senza dentifricio, nel senso che si sfrutta l'azione meccanica dello spazzolino e dell'acqua, ma anche i capelli volendo uno. Li può lavare, c'è tutto un movimento di persone che non usano gli shampoo, per esempio, eh, si chiamano no poo e, e loro usano altre cose oppure, oppure semplicemente acqua sfregando acqua calda, sfregando bene dipende anche da, da, da, insomma, da, da, quello che uno, da quello che uno vuole però allora i cosmetici servono a fare quello che dicono tendenzialmente quindi lo shampoo serve a lavare i capelli il dentifricio serve effettivamente a migliorare l'alito ma anche a lavare la cavità quindi a pulirla poi che si possa fare anche in altri modi sì però, però lo fanno posso raccontarvi l'esperimento? come ultima cosa c'è una domanda? vai Dato che ho visto che nei video, comunque quando fai dipolazione, sì. non censura i nomi delle aziende, ma avuto dei disguidi, dei, dei... <ride> cerobriani? No. Magari con te? No. Eh, sì. Con le aziende mai. Anche perché ma io dico cose cos vere, cioè non, non è che accuso o mi invento cose, ma racconto le, le cose che stanno. In genere mi rifaccio a, alla legge, ai documenti, ai regolamenti, a queste cose. Quindi, è vero che uno può essere denunciato anche se dice la verità però come dire, eh, non ho mai avuto nessun problema con, con aziende, anzi devo dire che eh, non dico che mi vogliano bene ma mi tollerano quindi a volte cercano anche di come dire, coinvolgermi, comprarmi propormi grandi cose che io rifiuto e, però appunto no ma ho avuto dei problemi ma non con l'azienda ho avuto dei problemi quando ho parlato di sperimentazione animale e lì Devo dire che è passato dei mesi non, non proprio felici, però con le aziende mai insomma, quindi, ma anche perché in realtà io mi sono fatta un po' l'idea che io dico quello che loro possono dire, cioè nel senso che io sono libera di dire un po' quello che voglio, nel senso che non mi paga tendenzialmente nessuno se non chi, chi compra i miei libri, quindi mi pagate voi, quando chiedono chi mi paga, voi. Um, le aziende invece non possono dire determinate cose. Quando si parla per esempio di parabeni oppure di solfati, le aziende patiscono il fatto di dover sempre rincorrere l'ultima paura e diventarsi sempre il prodotto senza questo, senza quello. Poi li tirano fuori e ovviamente alimentano a loro volta la paura. Però. È un investimento pazzesco riuscire a stare dietro a tutti questi senza. Perché? Perché devi modificare i cicli produttivi, ti devi inventare nuovi ingredienti, cioè devi inventarti sempre qualcosa di nuovo per riuscire ad avere un prodotto che sia performante ma senza un ingrediente che magari è fondamentale. Per sostituire un parabene magari devi usare 7-8 conservanti diversi. Per sostituire un solfato devi usarne dei, dei sulfonati, delle altre cose. Devi inventare delle... Delle cose e questo ovviamente ha dei costi. Quindi il fatto che io racconti che per esempio l'accusa ai parabeni non è fondata, allora alla fine torna utile, anche se loro non lo possono dire perché poi ti vendono il prodotto senza parabeni. Quindi secondo me un po' mi tollerano perché mi tollerare è un po' non dico che gli faccio comodo, ma li aiuto a. Uh, a raccontare quello che c'è davvero dentro i cosmetici, che è una cosa che loro non possono fare. Poi è chiaro che quando parlo di marketing non sono contenti, però pazienza. Parlando di marketing, vi racconto una cosa: se mi dai un minuto, ok? Um, ed è una cosa legata al prezzo che in genere mi viene sempre chiesta, ma stasera non chiesto, me l'avete chiesta, quindi ve la racconto io. Um, io dico sempre che il prezzo dei cosmetici non è collegato alla qualità. Perché lo dico io, è così che Non c'è nessuna relazione tra prezzo e qualità Questa qui è un baratto di una crema che mi ha portato una mia lettrice vuota Purtroppo, perché l'aveva già usata Questa costava 400 euro Questo baratto lociacoveso, devo dire, importante Questa crema da 400 euro non è poi così fondamentalmente diversa da una crema che ne costa 4 nel senso che è diversa perché c'ha il packaging eh, lussuoso, è diversa perché l'azienda che è Garland ha investito tantissimo in pubblicità, c'è cioè magari la testimonial famosissima, è diversa perché magari usa degli ingredienti pregiati, dove per pregiato è magari il caviale che abbiamo visto. Però da un punto di vista di efficacia sono abbastanza paragonabili. Allora, nel mio libro racconto due Esperimenti Uno è stato pubblicato da Altro Consumo, dall'Associazione dei Consumatori, che ha preso 15 creme idratanti, le ha paragonate, quindi ha fatto dei test per vedere quale fosse la più idratante, da una del, de, di un discount della Lidl, 3 euro, fino ad arrivare alla Mer, 250 euro circa. Ai test, quella che è risultata più idratante di tutte era la crema da Lidl. Chen, famosissima marca della Lidl. E questo è un elemento. Quindi se si va dall'idratazione, quella crema lì ha vinto. Magari guardando altre cose ne vinceva un'altra, eccetera, eccetera. Loro fanno spesso questi test comparativi. La cosa che ho imparato frequentando le aziende è che esistono delle aziende che producono cosmetici per chiunque. Io mi sono trovata a un punto in una di queste aziende di fronte a due palette di ombretti. Identiche, quindi stessi colori stessa consistenza, stessi ingredienti veramente identiche e avevano come unica differenza il packaging in un caso era una plasticaccia nera con quel tappo trasparente brutto da vedere nell'altro caso aveva una confezione dorata tutta proprio lussu, super lussurina e i, i cosi come si chiamano, gli ombretti avevano il spigliato il simbolo dell'azienda dell quelle due ombretti sono andate a un'azienda di lusso francese e l'altro a un'azienda low cost, non mi ricordo se è italiano oppure comunque, un'azienda low cost ma era la stessa roba, identica però confezionata in due modi diversi e venduta a due, eh, a due, due aziende di, proprio di settori completamente diversi quando io ho detto, scusa ma sta roba è legale, cioè perché tu puoi vendere la stessa cosa, io ho detto, certo, perché non posso farlo. E lo facciamo continuamente, quindi chi produce, si chiamano aziende terziste, queste aziende qui producono per chiunque, producono per chi fa i cosmetici super cari e per chi fa i cosmetici economici. Spesso sono prodotti di altissima qualità, in tutti i casi, devo dire che soprattutto in Italia, noi in Italia abbiamo... Eh, le aziende terziste forse tra le più importanti al mondo produciamo il 60% make up mondiale qua in Italia che viene venduto poi a tutte le grandi aziende francesi, americane eccetera eccetera a volte vedo appunto delle presentazioni a Tokyo, a Seoul o a New York di prodotti che magari sono stati fatti a crema oppure, oppure a Bergamo no? quindi queste aziende qui vendono a questi grandi marchi che poi ovviamente ci mettono intorno il marketing, ci mettono attorno alla pubblicità e un prezzo che è collegato all'aspettativa che il consumatore ha legato a quel prodotto lì vi, vi racconto l'ultima cosa legata a questa ed è un esperimento che è stato fatto proprio a mostrare questa cosa, cioè quanto l'aspetto di un prodotto influ, influenza la nostra percezione Gli scienziati svedesi hanno preso 60 donne L'hanno divisa in tre gruppi, al primo gruppo hanno dato una crema tipo quella lì, eh, di, era di Chanel, quindi prezzo alto, confezione dorata, un sacco di ingredienti, molti, molte affermazioni anti-Uber, questo, anti-quello. Al secondo gruppo hanno dato la confezione, la crema di Chanel, ma dentro l'hanno fregata e gli hanno messo una crema da supermercato. Al terzo gruppo hanno fatto il contrario, cioè hanno preso la confezione dal supermercato e gli hanno messo dentro la crascianella. Hanno chiesto alle donne di usarla liberamente per qualche settimana, come avrebbero fatto normalmente con la loro crema. Alla fine dell'esperimento gli scienziati hanno fatto cose. Sono andati a vedere se le rughe erano cambiate sulla, sul viso delle, delle signore, L hanno misurato prima e dopo eh, la, la, la faccia, hanno fatto un calco e hanno visto che non c'era nessuna differenza tra il prima e il dopo in nessun gruppo. Cioè, quelle rughe prima se ne teneva e poi boh, è finita lì. La cosa interessante però è che hanno chiesto alle signore come si erano trovate. E hanno visto che chi stava nei primi due gruppi, cioè quelli con la confezione lussuosa e la crema lussuosa in un caso o la crema economica nell'altro, si erano trovate molto meglio di quelle che avevano davvero la crema lussuosa ma avevano la confezione da supermercato. Ne avevano usata molta di più e si vedevano più giovani, vedevano la pelle migliore. Ora la conclusione di questa cosa, e finisco, è che il prezzo è vero che influisce su, sull'effetto finale, ma influisce perché il nostro cervello nel momento in cui noi vediamo un prodotto lussuoso, magari ci spendiamo un sacco di soldi, il nostro cervello ci porta a sovrastimare gli effetti che quel prodotto ha sulla nostra pelle o su di noi in generale. E quindi quelle signore si vedano davvero più giovani, ma di fatto quella, que, que, quelle creme hanno funzionato tutte allo stesso modo. Poi qui si apre la questione filosofica e uno si può dire, vabbè, ma in fondo l'obiettivo del cosmetico era quello di farle sentire più giovani. E quindi ha funzionato. Non lo so, non, non, no, non voglio rispondere io anche perché ho esagerato e ho lavorato con il tempo. Quindi vi ringrazio, vi lascio con questi dubbi e niente se volete sentemi.